C'è una sorpresa per te. Sorpresa? Ma che l'ambitazione. Vuoi la sorpresa? La vuoi la sorpresa? E allora tutti quanti andate a sedere. E li rimane qua. Ok. okay. Ciao Eli. Vai, vai. E buon a tutti, ciao a tutti, come state? Come stai? E allora Melina io ho un piccolo pensierino per te, intanto voglio darti un bacio per il tuo bellissimo compleanno, voglio ringraziare Marcello e tutti voi per aver scelto me per questo, per questo bellissimo evento e io qui ho un piccolo pensierino da parte mia, dove c'è una chiavetta USB, all'interno troverai tutte le mie canzoni, compresi i video musicali. Questo è per te. Prego. Quanti anni fai oggi? Sei anni, mamma mia, allora sei grande. E allora andiamo avanti, dai. Questo brano è tutto per te, lo dedico a te. Facciamo una pausa a Merina. Tutto per te, Mentre tu mi fai si la moda non mi fai ragionare, si We can step up me with no much of them Scusa, sì. sì. a posto, già la vita, a rin, a rin, E facciamo ancora tantissimi applausi per Medina. Grazie.